carissimi amici di cultura channel benvenuti all'intervista con john bruschini e questa sera abbiamo come ospite qui con noi riccardo magese che andremo a presentare nel frattempo vedrete state vedendo qui sullo schermo l'iconcina che ci invita a iscriverci al canale youtube di cultura del progetto cultura quindi vedete qui sotto c'è anche l'iconcina potete cliccare e vi ringraziamo insomma se farete questo c'è anche il nostro indirizzo internet per programmare le interviste per eventuali ulteriori eh, commenti o comunicazioni ora partiamo con la sigla dopodiché incontreremo riccardo magese <musica> Eh. Dai, Ed eccoci qui allora buonasera benvenuto riccardo Signora a cultura channel Buonasera, buonasera a tutti, ti ringrazio sempre Gian per questi tuoi spazi straordinari che riesci a, a inventare, a ideare, veramente un, una grande lode a te per questa tua sagacia. Grazie a te di essere qui con noi, tra l'altro eh, stavo leggendo un pochino su di te, mi stavo informando. Eh, a parte la distanza fisica, ma l'elettronica, le tecnologie ci avvicinano e ci rendono molto, molto vicini anche a livello non solo comunicativo, ma vedo anche a livello di interessi per quello che fai. Allora, autore, produttore, arrangiatore, sound design, sei iscritta alla SIA dal 1989, correggimi se sbaglio, e sei residente a Milano. E si faceva l'esame? Ecco. Non si faceva l'esame? Non si faceva l'esame? Eh? Si faceva l'esame? Ah, si faceva l'esame all'epoca? Si fa più? Non si fa più. Perfetto. Adesso e... si paga e ti scrivi? Eh, ma sì, l'importante è sempre pagare. Allora... Ormai, ormai siamo in una, siamo in una finanziocrazia. Quindi... Allora, io sono membro del, a livello organizzativo, sono membro a parte, insomma, questa, questa attività su cultura organizzazione internazionale, ma sono membro del Creative Commons, quindi invito tra l'altro, per quanto riguarda la tutela del, del uh, diritto d'autore, a non iscrivervi alla SIAE, eh, ma a tutelare i vostri interessi attraverso il Creative Commons, e questo però vi motivi. Comunque, per quanto riguarda Riccardo, e io ti ringrazio di essere qui, ho oh visto che tu mi hai fatto tantissime cose, sei, molto, sei polietrico, eh? Insomma, sì. Cose. Perfetto. sì, però c'è un filo rosso che collega tutto alla fine, un po'. Eh? Mm. Perché cioè non ho mai fatto, ho mai fatto eh, per esempio, il, il, il manager bancario, non ho mai utilizzato il web e la tecnologia per. Per spostare capitali, <ride> per esempio. Bitcoin, cose del genere, eh, insomma. Non ho mai fatto il, col, il coroner per, eh, per la verifica di, di, di delitti, eh, no, giallistica. C'è sempre un filo su quello che faccio io un po' alla fine. tanto vorrei da passare l'indirizzo del tuo sito web, così insomma impareremo a conoscerti il più da vicino www.legendstudio.eu giusto? Sì, sì, quello diciamo che è il sito storico che, che io feci, l'ho fatto praticamente io quando ancora era, erano cose primitive i siti, c'era... Cioè, Aul che prima che spopolava, era eh, Aul, il, il sito più importante quando ho fatto il sito io Mamma cioè, mia, sì. lontanissimi da Google, sì. lontanissimi da, eh, da, da, da, da tutte queste realtà invece potenti, che Amazon non c'era nulla di tutto questo, sì, non nulla. Allora. noi siamo quelli che abbiamo visto praticamente sorgere. Ah, assolutamente io vengo io vengo d'amica dall poi dall'amica dal vic 20 quindi infatti, figurati eh, più che il commodore 64 l'amica io perché io ricordo che prima, primo... del, prima, del, prima dell'avvento di internet si usava il oddio in francia lo chiamavamo minitel ma come si chiamava qui era un terminale praticamente che è video sì, che sì, collegavi sì, alla sì. linea telefonica ma costava favore esatto. costava sì, senza immagini senza immagini sì, sì, allora, sì. Vedo che quindi veniamo da, lì, veniamo da lì però questa tecnologia io non l'ho mai utilizzata per fare business per fare eh, per, per, per, per fare diciamo delle per essere un consulente bancario finanziario non l'ho mai utilizzata per quello forse, forse a livello sentito. di portafoglio ho sbagliato sicuramente forse sì però si fa sempre in tempo si può sempre rimediare eh vabbè insomma vabbè, magari nel metaverso eh, esatto, esatto. Eh. però diciamo no, no, no, non vengo mai da, da quei settori cioè non volevo fare ragioneria non volevo fare l'istituto per geometri c'è cioè, cioè, sempre comunque un filo che, che mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha portato io vedo certi personaggi che passano proprio di pane in frasca vedo alcuni personaggi che proprio fanno gli artisti, poi sono medici. Iannacci era medico proprio era a medico. tutti gli effetti, eh. era chirurgo, cioè, credo, era un chirurgo fosse... a tutti gli effetti, assistente persino di Barnard. Cioè, passava proprio da, da una cosa all'altra, non so come riusciva a gestirsi. Io, io ho conosciuto so. suo nipote, non ho conosciuto lui personalmente, però non, non riesco a capire veramente come riusciva, come certi personaggi riescano a gestirsi a gestirsi e passare a fare... così da. Da una cosa all'altra, proprio da, da, da la Z, ecco, lui, lui faceva queste battute, sembrava un, uh, un comico demenziale è stato il primo grande comico demenziale. Ha, fa, ha creato la canzone demenziale, poi andava lì Camice Bianco, serissimo bianco, serissimo. Dato, dicevano che era un, un medico serissimo proprio, sì, ma... e, e lì. Ma mi viene in mente anche Vecchioni, Vecchioni era un professore. Rigidissimo di greco latino eh? sì, sì, vecchione sì, sì. Roberto Vecchioni, che era qua di Milano al Beccaria era un professore. Io ho avuto gente che l'ha avuto come professore, era rigidissimo, poi dopo faceva andava a fare vabbè, forse lui letteratura, ma già c'è un po' più dentro. Eh? Però sì, era sì. molto rigido come professore. Ma era. guarda, io ho conosciuto dei comici a livello ah, certo. di, di chiara fama, certo. che adesso certo. non menziono per di motivi, perché poi alcuni di loro. Come tra l'altro anche Girard Depardieu, per citarne uno diciamo fuori, fuori, fuori dall'Italia, ma ce ne sono altri in Italia che ho conosciuto di persona, che stavano a Milano, che mi dicevano che loro soffrivano di una grandissima depressione e che poi alla fine evitavano di incontrarsi con altre persone, fanno spesso da soli, eccetera. Allora, io vedo che tu... Parliamo di Riccardo. Riccardo... Io non capisco queste persone che fanno cose completamente diverse e poi le fanno con, con grande successo e un grande riscontro. Ma... No, Connery... Credo che siano eccezioni alla fine. Con Connery era un lucidatore di bare. Sì, per sì, cui sì. insomma, voglio dire, cioè, sì. Cioè, cioè, è un panorama... sì. Vabbè, ma non è che lo facesse, penso che lo faceva per campare, magari credo. Prima, magari prima, eh, magari prima. Ascolta, invece proprio... Tu sei presente anche sui vari social, quindi sei su YouTube, Legend Studio EU, sei su Instagram, giusto? Sì, e sei sì. su Facebook. Vedo sì, che diciamo alla fine... che alla fine mi, mi ci hanno tirato per, per, per il cappello più che per i capelli. Allora, produttore, arrangiatore, sound design, ci parli di queste attività perché pure tu allora cioè riesci a integrare diverse cose che alla fine hanno un filo conduttore, però insomma alla fine ma chi è Riccardo Maggese, Ma che fa? Sì, nasce come, come sound designer, come creativo comunque, c'è la, la base di tutto, c'è una bella intervista che ha fatto Decadence eh, su Decadance, che ha fatto Impellizzeri, questo mio, mio amico giornalista, che lui è un... Proprio un'istituzione della musica elettronica e della musica italo-disco eh, a livello internazionale. Lui mi ha fatto proprio questa intervista che è proprio un mio, un mio testamento, un mio diktat di vita. E alla fine in quell'intervista che anche sul web, tra l'altro, si, si può reperire su, se tu metti il mio nome viene fuori questa, questa intervista. E c'è cioè, veramente da quell'intervista che ho fatto due anni fa c'è proprio un fil rouge, un filo conduttore che, che, che trascina tutto da dalle mie, dalle mie ehm, diciamo prime primi, i primi passi eh, liceali fino ad arrivare ad oggi. C'è proprio mi sono molto ritrovato sicuramente. E appunto, tutto nasce comunque da questa eh, da questa mh, voglia di, di, di, di, di, di creare, appunto, di, di creatività che, che probabilmente viene da, dall'indole, perché ognuno di noi ha più che un'anima, un'indole. Poi, eh, mistificando e metafisizzando, facendo un discorso metafisico, si va sull'anima e si va su un discorso religioso, ma sicuramente dentro di noi c'è un'indole, c'è un'indole, e non lo so se si può semplificare dicendo il DNA, facendo un discorso chimico, cioè. C'è cioè comunque una predisposizione, c'è cioè un, un, un maker che ognuno di noi ha, sicuramente eh, b, b, lo bisogna poi svilupparlo, bisogna poi affinarlo, e questo lo si fa eh, nell'adolescenza, nei tempi, nei tempi della de, de scuola, nei tempi liceali, e quell'indole comunque ti deve portare a, a, fa, a fare in modo che tu possa sviluppare, possa realizzare le tue le tue aspettative, questo sicuramente e spero che ognuno di noi lo faccia, cioè lo deve, lo deve fare, deve trovare la sua, più che la sua anima, deve trovare la sua indole, il suo, il suo, eh, il suo filo conduttore, il suo ritrovarsi, il suo realizzarsi, e, e questo quindi? secondo me è uno dei grossi problemi degli esseri umani, al di là di tutto schieramenti, eh, ideologie, cioè in, l'individualità di ognuno di noi, cioè il veramente rit ritrovarsi, realizzarsi al di là di tutto al di là di fede di religione ne, nella propria individualità sta la chiave di tutto se tante se, se queste milioni di individualità si ritrovano si, si, si sviluppano si, si individuano si indirizzano sicuramente in questo pianeta si vivrebbe molto meglio, molto meglio invece purtroppo non è così non è così molta gente si disperde non capisce questo si lascia imbavagliare, si lascia eh, rimpolpare, da, trascinare da, da, da massil silogie, da, da, da ideologie sì, e si disperde, probabilmente vengono fuori poi tanti problemi. Sì, tanti sai, problemi. il grande Vittor Hugo che diceva che il vero artista deve contenere la somma del pensiero del suo tempo. Ah, chissà certo, quanto sì, ci sarà certo. Di, cioè, di nostro alla fine o a livello genetico, chissà. Però, insomma... Per condurci e mettere a nudo Riccardo Magese, perché attraverso questa intervista noi cercheremo di entrare come fanno quelli con le costellazioni familiari, no? in questo sistema eh, psicologico, eh, per cercare di, di, di far uscire fuori dalla persona eh, che poi alla fine nessun artista lo sa il perché. Cioè, come si diventa artista. Abbiamo detto poco fa che non si sa quanto ci sia di genetico, quanto ci sia di nostro o di indotto attraverso la fede, la cultura, eh, i geni... Ma e di noi, è in noi, è in noi, è in noi comunque. È, è, è dall'inizio è... e basta. Allora, Riccardo, ma tu vedo che hai fatto un sacco di cose, un format radiofonico sentieri di celluloide con Gioia. Sì, 20, Su sì. Radio Padania hai fatto, poi, tantissimi concept e sì. anche delle collaborazioni interessanti con la Universal la, la RT sì. Music, Mediaset e, e che ci dici di tutte queste m, collaborazioni? è che purtroppo molte sono, sono state filtrate dal, dal potere dai, dai, dai poteri occulti eh. ecco per esempio quella, quella di Mediaset appunto, che eh, eh, mi, mi, mi sovviene eh, citare che non era la collaborazione con Mediaset, a dire, la collaborazione era con Fininvest, perché io proprio iniziai a collaborare quando, quando tutto cominciò, quando tutto cominciò e quando il, uh, il cavaliere proprio non si interessava se non per motivi finanziari di quello della creatura che stava facendo, eh. certo. perché lui l'ha creata a livello finanziario, gli ha dato una struttura imprenditoriale, ma tutto intorno... Hanno, hanno creato, hanno, hanno costruito, eh, hanno costruito tanto i suoi collaboratori. Eh. Cioè, era molto marginale, diciamo. Il suo, il sì, suo... moltissimo, moltissimo. E lì nasce sì. la mia collaborazione in Fininvest, che poi si è andata via via un po' disperdendo quando poi è diventata Mediaset, perché quando poi è diventata Mediaset moltissime cose sono cambiate nella, nella struttura. Eh, molte cose, e quindi lì sono entrati entrati sciacalli, ballerine, nani, come si dice una volta, è entrato di tutto ed, ed è entrata nelle logiche di potere eh, che, che sono poi convenzionali. Comunque all'inizio entrai con confini e utilizzarono delle, de, delle, mie, delle mie basi musicali che chiaramente non, a quel tempo non erano retribuite da... Né dalla SIAI né da Commons Creative non c'era nulla che venisse retribuito perché dalla legge Mammi, come ben saprai, dal 91, 91 de, dell'altro secolo <ride> sì, sì. dal 91 si regolarizzò un po' tutto. Io collaborai con loro via ecco. Io collaborai con loro proprio in quei periodi lì, a cavallo dell'80 fine anni '80-91, quando non veniva retribuito appena c'è stato poi un discorso di, di, più verso medias quando si è espansa la cosa e quindi è diventata più economico commerciale chiaramente sono entrati, sono entrati grossi eh, eh, grossi, no, grossi falchi che, che mi hanno un po eh, messo un po da parte diciamo però ho avuto queste soddisfazioni, sono tuttora in edizione, edizione. Five, che le edizioni si chiamano five records, eh, sempre le eh. edizioni medio cioè, si chiamano five records, allora autore, produttore, arrangiatore, come definizione insomma, le conosciamo e sappiamo sì. interpretare e capire, ma sound design, come, come si fa a abbinare questi due termini insieme? Design, perché finalmente perché, perché finalmente, come, come, come, se, come spesso mi, mi succede. Si arriva a un certo punto che io voglio sempre andare avanti, perché mi sono, mi sono appassionato alla musica elettronica, perché era sempre un andare avanti. C'è cioè, cioè, cioè il mandolino, io voglio già andare oltre il mandolino, non, non mi fermerò mai al mandolino a mettermi lì a studiarlo, ad accordarlo. C'è cioè il mandolino, io voglio già fare qualcosa che sia oltre il mandolino, o la chitarra per esempio. Non, non, non avrò mai questo culto assoluto ed ecumenico di uno strumento di... io cerco sempre di fare qualcosa che vada oltre e sono stato fortunato in questo perché quando io ho cominciato con questa con questo fuoco proprio interiore che avevo nascevano gli anni 80 con lo sviluppo dell'elettronica musicale c'era questo accostamento dell'elettronica musicale che proprio era era, una, era un vulcano in esplosione in quel periodo e quindi io mi sono affascinato su questo e e quindi sono andato avanti su, su questo su questa linea sempre dall'andare del, del, avanti nel perfezionare e quindi alla fine non, mi sembrava mi sembra anche riduttivo oggi con i mezzi digitali che ci sono con le, le rivoluzioni digitali che sono state mostruose e spaventose che ci sono oggi definirmi solo un arrangiatore Oggi è molto riduttivo, sinceramente, con, con quello che faccio io, perché ti metti lì, sei di fronte a questa console con lo schermo bianco, lì sei davanti con uno schermo bianco e ci sono miliardi di possibilità che puoi sviluppare in questo schermo bianco. Dimmi se sei d'accordo con questa affermazione. E ecco perché dico sound design, ecco perché no, dico, è, è, no, ma è, è interessante. Proprio eh, modellare il suono, modellare il suono, ah, creare no. il suono creare insonodità. Che diventa qualcosa di tangibile. Ma eh, tutte queste tecnologie noi viviamo in un'epoca in cui mai prima di ora eh, l'uomo ha avuto a disposizione tanta tecnologia. Cioè da un bambino di due anni oggi sì. noi assistiamo, vediamo ovunque bambini piccolissimi con varie tecnologie, già il telefonino in mano, comunque insomma delle cose. Alla persona più anziana. Tutti bene o male fanno uso di tecnologie, intelligenze artificiali e via dicendo, però mai prima d'ora credo che l'uomo sia stato così eh, lontano dal, dalla comunicazione, così distante dalla comunicazione. Alla fine non si capisce se sia stato un default, un... Un, un, una pecca delle tecnologie o se sia l'uomo che, che, che non è in grado di, di saperle sfruttare di utilizzare e allora qui voglio dire con tutto questo intreccio di tecnologie di cui eh, si fa uso alla fine il poterle eh, c'è un filo conduttore eh, perché voglio arrivare a difuturibilità. ok Anzi, sì. anzi facciamo così, io faccio vedere direttamente la copertina, eccola qua, qui sullo schermo vedete la copertina Riccardo Margese di futuribilità, che poi a livello concettuale questo termine così uh, uh, quasi all'apparenza eh, freddo e, e, e anonimo fa disegnare, se capisco bene la possibilità che un evento possa poi manifestarsi nel futuro sia un, possa essere un evento sociale o, o politico ma tu che centri con questo? Ma io probabilmente alla fine eh, si lega un po' tutto perché eh, nella mia fase di eh, arrangiatore tradizionale, quando si fanno si faceva proprio le, le, le canzoni pop, anche. io ho fatto anche le canzoni pop e, e anche in quello che è la nuova, la nuova poetica di adesso, molto generazionale che è l'hip hop, il rap, il, tra, il, uh, il trapper, lì si usa la parola, si usa comunque la parola, la musica si accosta molto alla parola e, e io nel senso ho fatto anche queste esperienze sicuramente, non è che... Ho vissuto solo nelle ricerche, nella sperimentazione, mi sono anche avvicinato a questo. Lì si usa la parola, quindi usando la parola abbinata alla, alla melodia, la, la messa in, in, in nota della parola con la musica. Alla fine mi sono sentito di dire anche lì andiamo avanti, andiamo oltre. Mi è venuto come uno scatto, e di di un impeto. Anche lì un impeto. Allora, tu sei, eh, hai, hai sposato questa. Um hai sposato il suono abbiamo parlato di suono, di design, suono eccetera il libro, questo libro in realtà io nella descrizione leggo che il suo punto forte sono i suoni i rumori che ogni parola produce leggendola Esatto. tra l'altro so che questo libro o comunque parte del contenuto di questo libro è stato affisso, viaggiato anche in, all'interno di Metropolitane sì, sì, è stata fatta una promozione da Telesia, che l'ha scelto, l'ha selezionato per fare una promozione di una settimana, eh, tra una settimana che per me è stata tragica, vabbè, putz, alla fine è sempre così: la settimana del 14 e 21 febbraio 22 perché purtroppo in quel periodo eh, eh, mi è successo un lutto, cioè è venuto a mancare mio padre. Eh, e poi io ho preso mh, questa influenza, che in questi periodi è meglio non prendere, però non sono stato tanto bene. E ho fatto subito il tampone, chiaramente, che oggi è, è subito di, di prassi. Per fortuna, appunto, era, era una, una normalissima influenza. Signori, guardate che ci sono ancora le influenze, i raffreddori, cioè, non, non sono andate, non sono sparite le malattie. Eh. No, perché sì, oramai appunto si parlava di questa grande tecnologia che c'è oggi tutta questa importante tecnologia per carità che io prospettavo, poi alla fine tutta questa tecnologia, siamo nella medicina del 1700 eh. siamo alla medicina del, di, di Valpighi, siamo alla medicina di, di genere qua eh. cioè non c'è una sola malattia, ci sono tutte le malattie ancora nel mondo eh. Tutti i miliardi di virus che ci sono nel mondo, sono tutti lì e eh, non sono scappati. Non è che perché c'è, si dice il COVID-19 ed è finita, ed è finita eh, la, la, la pestilenza dell'umanità. Le, le malattie ci sono ancora, esistono tuttora e okay. sono comunque quelle maggiori. Le, le maggiori malattie. Eh. Purtroppo quanto... ci sono malattie ma, tremende ancora. Ma per quanto riguarda questa semantica, no? dei suoni, sì. delle parole, che è così bello, allora. Noi abbiamo avuto il piacere di averti con noi giovedì scorso e quindi in trasmissione nel talk show eh, del giovedì sera su Cultura del È molto apprezzabile, veramente, talk show magari se ne fossero così nelle televisioni di regime e di mainstream, magari. Invece si sentono sempre le stesse cose, sempre le stesse persone, sempre le stesse sciocchezze nel mainstream invece da, nel tuo c'era un vento diverso, nuovo c'erano persone poi di, di tante nazionalità eh, è straordinario, lì si vede proprio il, il regime che comunque stiamo vivendo anche noi eh. non è che perché c'è queste finte libertà aneddotiche e, e, e, sono, sono libertà comunque che sono innescate in certi meccanismi sì, siamo a posto, eh? siamo tranquilli, tutto è fatto. Tutto è... Noi siamo, siamo i buoni, siamo i belli. No, no, no, siamo... ci sono dei regimi che sono, sono sotterranei e tremendi anche da noi, cioè assolutamente. Ci sono dei regimi che, che sono... Perché comunque non è che perché tu puoi avere, puoi avere lo spazio eh, di nicchia, che però non, non, si può, non si deve ammettere che ci sono comunque dei mainstream. Sono... Ma, ma, come abbiamo detto giovedì scorso quando ne parlavamo certo, anche privatamente certo. tutto è condizionato da un discorso, tra il dello spazio, eh. i costi, eccetera. Quando si fa in realtà, come facciamo noi insomma, con i mezzi che chiaramente non sono quelli televisivi e costosissimi. E, e quindi voglio dire si fa informazione pura, ognuno è libero e non è censurato, insomma dice effettivamente quello che pensa cerchiamo di pubblicizzare questo libro allora di futuribilità dove si può trovare di cosa parla se puoi accennare qualcosa ma questo libro è nato perché questi miei scritti che derivano sempre da questa ricerca anche di sonorità semantica forse appunto come, come noi fonici no? siamo lì che dobbiamo registrare ti arriva una persona che deve mettere la voce su una, una melodia su un'armonia e lì con questo, con questo maledetto leggio che si deve leggere sempre il testo: può essere Pavarotti, può essere eh, Fabri Fibra, può essere chi può essere, alla fine, sempre quello è. Sempre quello è. Su un leggio che deve mettere delle, delle vocalità su una, una linea melodica. Io ho voluto andare oltre, volevo andare oltre, mi sentivo di andare oltre, forse perché ero esasperato, perché quando si registra questa, queste voci. Si si mette veramente una, una marea di tempo. Non, non è vero che si fa tutto con poi gli autotune, le, le, le diavolerie chiamiamoli, chiamiamoli in, modo, in modo più da rapportarsi, a, però adesso anche ti vento queste curiosi, diavolerie non è che, che fanno tutto sulla voce, non è che uno. Ha una diavoleria che dice a ah, e diventa Freddy Mercury. Ecco, eh, questo non è così. Non è così. Si può, ci sono gli artifici, sicuramente, però alla fine ci si mette una marea di tempo quando c'è di mezzo la voce, sulla anche perché l'artista, poi lui vuole ripeterlo. Io, veramente esasperato da questo, quando scrivevo, mi sono messo a scrivere anche dei testi classici. Ho voluto anche lì esasperato, forse mi è venuta questa questa voglia di, di, di travisare, di andare oltre questo senso eh, armonico melodico e mi venivano questi scritti, mi sono sempre venuti dal 2005 mm. e me ne venivano veramente tanti, si sì, vede che era tanta la voglia di, di, di, di, di, di, di ribellione verso queste, tutte queste ore passate a registrare queste voci una e questi sono, venuti, sono venuti degli una, una, bella, una bella un bel numero insomma di tutti questi scritti sono Quindi venuti parecchi una pareti. raccolta di tracce poetiche esatto allora alla fine poi ho trovato questo editore che è un editore piccolissimo sì, qua di Milano che ha voluto ha voluto e deniarmi di, di questa raccolta che ha fatto in questo, in questo libro. Da Riccardo Maggiesi di Futuribilità Edizioni, chi è l'editore? Porto Seguro. Oh, porto Seguro. È eh, un'eternità molto piccola, molto, molto vivace comunque, c'è un bel sito anche. Perfetto. E, Riccardo, se dovessi... Eh, come quando si chiede a un cuoco qual è eh, il suo piatto forte no? per quanto riguarda di futuribilità se uno dovesse chiedere in, in particolar modo se è più attaccato a un qualcosa di specifico di questo libro eh, c'è cioè un qualcosa che più eh, ti ha stimolato e che quindi vuoi la prima tanto apre, apre il libro è proprio la mia prima traccia poetica che si chiama un incessante con uno non un, un, uno col numero, un incessante, che è proprio la mia prima che ho, che ho scritto, che mi è venuta sul, sul tram 12, della linea 12 di Milano, mi è venuta proprio così, e, e l'ho scritta proprio, scritta proprio sulla, con la penna, perché quei tempi c'erano, Sì i, anche, erano proprio agli inizi i cellulari, gli, gli, non c'erano gli smartphone. Eh però c'era questi cellulari, si poteva scrivere nelle note, però era troppo complicato, perché poi erano piccoli tasti. e l'ho scritta all'antica, con la penna, e quella sicuramente sono, sono molto affezionato, anche perché poi è stata ripresa in un'altra raccolta, che si chiama Se sì Io fossi poco, l'hanno messa in questa raccolta di, di poesie, che sono proprio tutte molto classiche, molto, molto sinuose, molto... Uh, molto ovviamente come, come poesie, invece questa mia è qualcosa di, di diverso, è, una, è un accostarsi in, modo, in maniera completamente diversa. Tuttavia, a questa sono molto legato, a questa traccia che si chiama Un incessante, sicuramente, che è stata messa in questa prima raccolta. Riccardo, l'ultima domanda che voglio farti è questa: importante. vorrei sapere a cosa stai lavorando adesso, se stai producendo qualcosa di diverso, perché tu parlavi di evoluzione, quindi se c'è stata un'evoluzione ulteriore dopo aver maturato questo libro. Ma questo libro ha eh, avuto questo grande riconoscimento da questo centro CISAT di, di Napoli, che è il centro italiano di cultura, eh, con, il, con il professor Pasanisi, che è, un, è anche un... Uh, un centro di, di musicultura, di, di, di, di, di, di, di psicoterapia, e questo centro è molto attivo, fa molte attività. e Ha fatto un premio, ha fatto un premio di letteratura annuale, in cui mi ha fatto, ho, ho vinto il primo premio per la, per la poesia inedita, eh, che è, stato, è la prima volta in vita mia che vinco proprio un premio, ero arrivato secondo a un. un a un festival in Svizzera ma, ma uh, vinto proprio io con una cosa mia, mai <ride> Quindi, Riccardo, eh... noi ti ringraziamo tantissimo, abbiamo approfittato di te tant'è che siamo andati anche oltre con il tempo ma ci ha fatto piacere averti qui ringraziamo te eh, ringraziamo anche tu, tutti gli amici telespettatori che ci incoraggiano e, e che continuano a seguirci perché, e e dire, perché questo è un canale straordinario grazie Riccardo oggi stesso ci ha scritto un'altra emittente italiana eh, facendoci complimenti noi certo, ringraziamo certo. tutti voi Meritatissimi. vi aspettiamo giovedì sera con il talk show che si chiama Baffensiero è una rubrica culturale internazionale multilingue in cui artisti di tutto il mondo eh, si confrontano e, e poi c'è questa rubrica registrata che è l'intervista grazie a tutti per averci seguito fin qui ringraziamo Riccardo Maggese e vi aspettiamo e chiaramente registratevi al canale grazie a tutti, buonasera a tutti, seguiteci